Grazie a Google Earth e Google Sketchup possiamo notare dall'alto il mausoleo di Galla Placidia. Questa è una costruzione che appare piccola e tozza ma che in realtà presenta il piano originale di un metro e mezzo sotto il livello di base attuale. Costruita tutta in cotto presenta una forma cosiddetta a croce latina, ovvero uno dei bracci, in questo caso quello dell'ingresso, è più lungo degli altri tre. All'incrocio dei bracci è presente una piccola torre che ospita la bellissima cupola interna. Interna che appunto è appunto riempito di mosaici bellissimi, che hanno tutti un significato simbolico legato alla religione cristiana. Possiamo vedere le colombe, le fonti, i martiri, apostoli. Cieli stellati, ognuno con un proprio messaggio cristiano. Ecco qui solo alcune delle immagini presenti all'interno e alcuni scorci del complesso del mausoleo di Galla Placidia. Il nostro piccolo tour, possiamo dire che finisce qui, per vederlo davvero il museo di Galla Placidia vi aspetta a Ravenna.